Eh, perché questo personaggio è degno di menzione? Perché si trova la cazzuraglia e si vede nell'anime. Ah! Salve a tutti e benvenuti in questo non decimo episodio degli anime della nostra infanzia, perché questo è un episodio speciale che abbiamo pensato esatto. da molto tempo, anche perché ci è stato chiesto diverse volte. Sì, de di dedicare un po' una delle nostre puntate a questo anime che ora, come vedremo, qual è sarà... In qualche modo vi abbiamo! instillato la presenza di questo anime, che non appartiene alla nostra infanzia, ma più che altro alla nostra anzianità, sto esatto. parlando di Neon Gensis Evangelion. Il motivo per cui di questa cosa è perché, a parte come dicevo che ce l'hanno chiesto in tanti, di fare una puntata su questo, anche perché è il tema della sigla di apertura del nostro format. Esatto, quindi ci stava a fare un episodio dedicato a quest'anime... Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, così che gli altri episodi degli anime della nostra infanzia, e degli altri format come i Gimplotti voi sarete notificati dalla campanellina. Andate a visitare il nostro sito borderlineitalia.com Ci trovate là con le nostre playlist i nostri video, e i nostri format soprattutto. E anche alcune nostre foto, perché ho messo anche una fotogallery. Quindi ah, se volete, passate da lì. Neogazis Evangelion è un anime del 96, creato da... Hideaki hanno 2N, ah, no? però. Ah, si... Ah, sai, si frunge, sempre, si frunge sempre uno. Io ho fatto molta fatica a riassumere questi 26 episodi in una scaletta con le 5 W. Molte cose non le dirò perché non c'è il tempo, mi focalizzo su dei, dei dettagli che io ritengo fondamentali. Prima di iniziare, partiamo con la sigla: Vai! Sì, ah! Allora, qua intanto inizia che si vede un riferimento a cosa che tu hai detto quando hai parlato di Fullmetal Alchemist, ovvero l'albero della vita. Perché questo anime si è fondamentale il fatto che si parla della vita. Della vita. Della Quindi, vita, ragazzi. Siamo attendo a questo dettaglio. Sì, okay, ho capito. Tra l'altro, l'albero sì, della vita compare anche nell'ufficio di, di Gendo Ikari, che come dirò dopo, è il comandante della Nerf. Anche e anche il padre di Shinji Icari che è come il dirò dopo è ragazzino. ragazzino un po' <ride> ragazzino un po' carogna cioè, sì, perché si perché si sta prendendo di tutto sto avendo lo stesso cognome del padre e beh dai Perché eh, ha dovuto ripetere due volte lo stesso cognome se no non si capivo. è per sottolineare ma è una ah, forza di eh. qua sei vista una scena eh? tu, di un timer che va al conto della rovescia, tu lo sai perché c'è un timer che va al conto della rovescia? E sì purtroppo lo sappiamo <ride> perché. Perché praticamente queste simpatiche macchine gigantesche che non poi hanno di le Logan... batterie, cioè, no. no? Hanno le batterie, appunto per no. questo in realtà quando fanno ah, ad elettricità e quando si stacca oh, la presa, <ride> no. No, oh. no, sì, sì, io Beh, il è no, no! No, cioè! No! Per la schiena! Per la schiena! Non è bello! Ma un po' dietro! Beh! Ma tu che ne sai come è No, perché mi sono visto l'anime? Sì, non sai come è formato te dove c'ha lo stomaco! Magari lui caga da lì! Tu che cosa ne sai Mi hai visto... Ma la sigla è anche finita! Eh. Potrebbe anche... C'era! E quindi... Dopo è c***a. Umanoid! Da c***a. Come dicevo, questa è una scaletta strana, uh -huh. e iniziamo da quando? Io potrei iniziare il quando da miliardi di anni fa, ma per siccome sono gentile, iniziamo dal 1947. Perché gentile? Dal <ride> 1947. Sì, nel 1947 vengono ritrovati, e questa è una cosa che è successa anche nel mondo reale, quelli che vengono definiti i manoscritti del marmotto. Siccome questi manoscritti del marmotto sono frammentati, nel mondo di Evangelion si dice che una parte di questi manoscritti del marmotto, che appartengono alla tradizione ebraica, vengono rilasciati al pubblico, un'altra parte viene segretata e infatti vengono chiamati i manoscritti segreti del marmotto. <coughs> segreti, la parola fondamentale. Questi manoscritti del marmotto dicono praticamente dettagli di come si è creata la vita sulla terra. Sono di origine extraterrestre. Creati da una, diciamo, razza aliena che viene definita la prima razza ancestrale I Grigi. La prima razza ancestrale di Grigi. No. e introducono concetti come il seme della vita e la lancia di Longinus. Che co stai ridendo? Il seme della lancia. Il seme della vita. Bene. Passiamo all'anno 2000. Succede un cataclisma naturale chiamato, poi successivamente, il Second Impact. Un cataclisma, un'esplosione di una forza inaudita che distrugge la vita in tutto l'emisfero australe, ovvero l'emisfero sud della Terra. Infatti, gli stati dell'emisfero boreale... Onde evitare quello che viene definito il third impact Si riuniscono per creare delle, delle armi a difesa del pianeta Per sconfiggere gli angeli Vabbè, Se ti chiami angelo, no O oh, anche angela perché non ho capito eh, No, scusa, questa discriminazione gli eh. angeli. Di questo cataclisma naturale yeah. Si salva una persona Nisato Katsuragi Beh, Katsura. grazie Katsura. al cognome, si capisce. Non facciamo pensare a fare cazzo. Facciamo pensato, giusto? Sì, eh, Questa si chiama qua Psiffredi o no. 30 lance. Katsura. È una donna, non c'è una lancia. Tra l'altro, è una candidata al premio Pacchio d'Oro. Occhio, perché gli può dare, oh. col... le può, può dare corda a, a, a chiasca. Occhio okay. okay, okay, che questa c'ha la sorpresa No, no, Passo no Passo no, no, no, no, no No, perché si vede nell'anime nell uh, uh, uh, si, si vede Cioè non <ride> si vede con la stessa esplicità in cui abbiamo visto noi in BESEC in cui tu Sei sicuro che è quello? Da no, è... quello è, sta cioè, è stato chiarissimo <coughs> da proprio... per Però si sente cari. ma non si vede Si sente ma non si vede 2015 L'anno in cui si svolgono gli eventi dell'anime Quindi era futuristico sì, ora avanti. è passato. Sì, ma all'epoca certo. che ma... nove certo. certo, non Certo, certo, Dove siamo? A casa. Ecco. No. Tu devi mettere con la testa che siamo, stiamo parlando di Evangelion. Ah. Stavo dicendo, dove siamo? Devi entrarti nella testa. Vabbè. C'è spazio. <ride> certo, è vuota, è normale. Ah. Oh. Siamo nella città Tokyo 3. Perché le altre due Tokyo sono state distrutte da vari eventi. E mi siamo arrivati a 3, già. Eh? Tokyo 3. fai <ride> così. Tipo un videogioco. Tokyo 3. In questa Tokyo 3 troviamo Shinji Ikari, che già vi ho introdotto, ma poi parlerò più profondamente di lui dopo, che sta attendendo Katsuragi, che lo vada a prendere per portarlo alla Nerf. La Nerf è questa organizzazione che è stata creata dopo il Secondo Impact, che ha ah, le armi per sconfiggere gli angeli. Gli angeli. Bravissimo. Gli angeli. Gli angioletti, che non sono esattamente come potreste pensare. Ora allora, ragazzi, introduciamo il cosa. E il cosa è diviso in due parti. Il cosa sono gli angeli e il cosa sono gli Eva. Ah, yes. prima di spiegare cosa sono gli evangelion devo spiegare cosa sono gli angeli se no non si capisce nulla tanto alla fine anche se voi vedete l'anime non capite episodi, cosa un... <ride> semplice Perché una cosa che, che volevo dire poco fa che ho dimenticato è che nel games evangelion è un anime che cade nella categoria di dramma psicologico ecco perché non è semplice da capire io stesso me lo sto guardando per la seconda volta in cui ho capito più cose perché sto mettendo insieme i pezzi. Eh, è normale, <ride> classico. Allora, cosa sono gli angeli, ragazzi? Qua ho bisogno di. Che voi, soprattutto tu, accendi la tua scatola cranica e ti connetti. Perché sei totalmente disconnesso. Cacciamo eh, l'immagine di un angelo. Qual è l'immagine di un angelo? Angemon Eh? Per favore, vai via. No, non, non, non sono questi. Non, non ci sono un crossover. Purtroppo. Dicevo, gli angeli, ci sono diverse definizioni che ho trovato online, io utilizzerò questa definizione che, che, che ho trovato online, che per me è la definizione migliore. Gli angeli sono tutte le creature generate dalla prima razza ancestrale. Cosa è successo? Miliardi di anni fa, ecco perché dicevo che quando potevo iniziare da miliardi di anni fa. La prima razza ancestrale manda Adam. Ah... Il, il seme della vita che doveva sviluppare la vita sulla Terra. Adam arrivò e si doveva sviluppare. Sulla Terra. Tuttavia è successo un piccolo incidente. Un piccolo? Un altro seme della vita ha avuto un problema con l'astronave spaziale. E si è letteralmente schiantato sulla Terra. Questo, questo seme della vita si chiama Lilith. Mi sembra corretto. Il problema qual è? I semi della vita, come li portano i manoscritti del marmotto, vengono abbinati con la lancia di Longinus. La lancia di Longinus è, per come dire, un dispositivo alieno che permette di inibire lo sviluppo del seme della vita. Perché si devono sviluppare a... Quando su, alcuni eventi succedono, non ho ben capito cosa sono questi eventi. Tuttavia, il seme di Lilith, quando arrivo sulla Terra, siccome è si è distrutto: ha distrutto l'angelo di Longinus e quindi Lilith si è sviluppata. Adam non si è sviluppato e nessun evento è riuscito a togliere quella lancia perché praticamente due semi della vita non possono coesistere nello stesso pianeta. Quindi è, no, cioè, si è sviluppato solo Lilith. Sì. Gli angeli che, si, che combatte a Nerf sono di fatto... I figli generati da Adam. Però voi dite: Ma se Adam c'è ancora la lancia di Longinus conficcata, come sono sviluppati questi angeli? Il fatto è che io non vi ho detto una cosa. Non vi ho detto che cos'è il, il secondo impact. Vi ho detto cosa ha causato, ma non vi ho detto cos'è. Una spedizione di ricerca ha rinvenuto il seme di Adam in Antartide con ancora la lancia di Longinus conficcata. Hanno scoperto che questo, diciamo, seme della vita era dotato del super solenoide ah. o quello che viene definito il, il S-Square Engine è più chiaro che è un organo che compone gli angeli ah, ok. ora cosa è successo? quando questi qua sono andati in Antartide hanno fatto degli esperimenti su Adam nella fattispecie l'esperimento che ha causato il secondo impact è quello di mischiare DNA umano con DNA di Adam, uh, questo ha creato. Pff, pff, una mega super esplosione. Che ecco, ha distrutto tutto l'emisfero Boreale, tu Ma sta sempre col colpa dell'uomo, in certo. il caso. Ora la Nerf si è riuscita a impossessare anche dell'altro seme della vita, Lilith. Che, che loro tengono in una zona in profondità sottoterra che viene definito come Terminal Dogma. Ed è quello che li attira, che attira gli angeli. Certo, gli angeli Stando, vogliono gli angeli. riunirsi a Lilith e oh, creare okay. il third impact, quindi un'altra esplosione. Quindi tutti quanti spuntano là come funghi perché sentono l'attrazione. di esatto, esatto, infatti se voi vi ricordate quando io vi ho fatto vedere lo l'OAV, il diciassettesimo angelo, coro mm. vuole riunirsi a Lilith. E sì. poi alla fine dice, non lo voglio fare, uccidimi. Sì, sì. Perché se io mi unisco a Lilith, la razza umana viene distrutta. Io scelgo di far vivere voi. Un'altra cosa che questo XVII angelo dice, è che i figli di Lilith sono i Lilin. I Lilin, i Karenin. Questa cosa la approfondirò nei trivia. Ok. Ora andiamo ad analizzare il titolo dell'anime. Van Evangelion, che letteralmente significa... Il Vangelo della nuova generazione o del nuovo secolo. La Nerf ha a disposizione questi Evangelion, che sono. molti li confondono con dei robot giganti. Non sono dei robot giganti, sono tecnicamente degli androidi. Tecnicamente. Esatto. Sono degli androidi enormi che vengono pilotati da dei ragazzini. Esatto, devono essere per forza ragazzini di quella specifica età. Sì, hai capito, ma tu l'hai capito perché di quella specifica età? Eh, perché... Non è specificato, però io mi sono fatto un'idea del motivo sì. perché abbiano sempre 14 anni. No, hanno la specifica, cioè di quello ho capito, che de devono avere per forza la stessa età. Ma non viene detto esplicitamente eh, perché... che siamo nel 2015. 15 anni prima c'era ah, stato il second impact. Nel quindi 2000. erano tutti quelli là che erano nati nel periodo In del... Esatto, questa è la mia idea. Potrebbe anche essere, sì. Allora, questa cosa ci ho fatto caso che ho capito, quindi, ah, quindi devo avere per forza tutti la stessa età, pensavo che comunque non avesse importanza il pilota, invece devono essere tutti ragazzini. Esatto, prescelti dall'altro, ma di questa cosa ne approfondisco nel, in no in chi, no. Ah, in su chi. questa cosa del, dei piloti. Quindi questi Evangelion sono, come dicevo, degli androidi, quindi hanno parte meccaniche come parte diciamo biologiche, le parti biologiche sono state create da dei campioni estratti da Adam. I piloti all'interno dell'Evangelio non vengono, diciamo, introdotti mediante quella che viene definita la entry plug, o ne altro che una cabina di pilotaggio che viene riempita da una sorta di liquido respirabile. Questo liquido respirabile permette ai piloti di comandare gli Evangeli utilizzando la mente, nonostante che gli Evangeli sono anche dotati di alcuni comandi manuali. Per sparare, soprattutto. Power Rangers. Molto meglio di Power Rangers. Esatto, è ah, tipo una versione pro, no? Super pro. Quindi gli Evangelion, siccome sono degli androidi, hanno uno scheletro, hanno del sangue. Esatto, che si vede ogni tanto che durante i combattimenti si vede proprio esatto, di sangue. Esatto, esatto. Hanno l'armatura, quella che voi vedete è l'armatura di fuori. Figa. E hanno persino un'anima questo è un dettaglio fondamentale ragazzi no. questo è fondamentale che hanno un'anima un'altra cosa importante sempre che... comunque, la... è... la... <ride> prescettico ti convincerò a guardare l'organizzazione Evangelion dopo la mia presentazione una, una cosa fondamentale che contraddistingue gli Evangelion come arma per, per contrastare gli angeli a differenza delle armi convenzionate tipo le bombe perché le bombe non ce la gli angeli, è perché gli angeli sono protetti da quello che viene definito Atty che Atty sta per Absolute Terror Field cioè il campo di assoluto terrore che è una sorta di scudo gli Eva poiché sono stati generati da Adam non solo sono in grado di generare il loro proprio Atty ma sono anche in grado di squarciare quello degli angeli e quindi di penetrare la barriera generata dall'altifield e quindi rompergli il Ma questo tutti o solamente quando entro in modalità Bezek? Perché io non l'ho visto... No, no, no, no, no, no, no In, in teoria, in cioè, come potenzialità tutti ce l'hanno Quanti piloti entrano dentro leva? Mm. Siccome loro li devono pilotare col, con la forza della mente loro si devono sincronizzare più alto il tasso di sincronia Ah, con, eh, più... più è potente l'altifield che loro generano. Ed è più potente anche. Esatto. <ride> e risponde <ride> meglio ai comandi, quindi... No, l'eva è sempre potente perché l'eva ha il potere di quasi un dio. Addirittura... Però... Che... Però se lo, il loro tasso di sincronia è basso, non riescono a sfruttare appieno le, po le potenzialità. potenzialità. La potenza di un altifield è strettamente correlata al tasso di sincronia, di sincronia con per narizzo. rispondere alla tua domanda quando l'Eva 01 pilotata da Shinji va in modellare Besec il tasso di sincronia è del 400% Fai allora eh. perché gli angeli vanno a rompere alla nef quindi a toglio tre lei l'ha già ha introdotto poco fa e fatto bene a dirlo Sì, che vengono attratti dal vengono da attratti dal seme di della vita seme. Lilith che è che è tenuto in questa zona profonda, tipo zona super segreta, top, cioè quella che non deve essere mai raggiunta dagli altri. Altrimenti, succede il third impact. Una cosa che bisogna dire degli angeli è che possono assumere qualunque forma, Miro, detto. da dei mostri, da come simili pesci, una specie di. Poligono 3D che ruota, quella è la battaglia bellissima, quando gli sparano con l'arma super mega fotonica. Potomica. Posso assumere anche la forma dei parassiti. Infatti c'è un caso in cui un angelo che si manifesta come dei parassiti, ah, prendono brutissimo. possesso dell'Eva03. Non vi ho detto qual è lo scopo della Nerf. Perché Questa esiste cosa? la Nerf? Allora, la Nerf sta sotto a un'altra organizzazione super segreta mega fotonica che si chiama la Zele, che Zelle. sta per anima in tedesco Zelle. lo scopo della Zele è quella di portare al termine il piano per il perfezionamento dell'uomo spoiler alert no. e ci riescono alla fine lo portano a termine il piano per il perfezionamento dell'uomo ci riescono Sì, che cos'è il piano per il perfezionamento dell'uomo lo scopo è quello di riunire tutte la, le anime dei Lilin, portarle dentro all'uovo di Lilin, così che tutte le anime dei Lilin perdono la loro individualità e tutti vivono in questa sorta di dimensione, diciamo, parallela felici e contenti. Ma quindi i Lilin cosa sarebbero? So, I figli? Rifi... Trivia. Mm, no, questo, dire, questo è il proposito, questa è ne trivia. Mi okay. dispiace, devi aspettare. Devo aspettare Beh, fino a... Intanto abbiamo i nostri protagonisti Chi? Chi? <ride> abbiamo il pilota dell'unità Eva01 Shinji Kari Ovvero il nostro cagasotto È un poco raccomandato tra l'altro Visto che è il figlio del... Non è raccomandato dal padre Beh è vero, effettivamente È raccomandato dall'Eva01 Perché sì, poco sì, fa vi vero, ho detto ricordo, sono... Che l'Eva01 ha ha un'anima Esatto anima. è vero Secondo cioè... te, lei già lo sa perché io l'ho detto io, io, Secondo te quale anima contiene l'Unità 01? Mi racconta dal... Dal Leva 01 Quello sua? Suo di chi? di chi? Di sua mamma bravo. Ecco, eh, bravo, bravo Bravo! Bravo! Una cosa fondamentale di, di Neo Games Evangelion mm -hmm. è che ogni personaggio ah, segue la sua Quello che io definisco agenda personale Cioè tutti fanno questa cosa, combattono gli altri, Ma ognuno ha il suo scopo personale Shinji Ikari è perché gli viene chiesto. Perché lui vuol dimostrare al padre che non è un cagasotto perché è un cagasotto. Ah, uh -huh, è vero, lui gli viene chiesto. Gendo Ikari, ovvero il padre di Shinji, che è il comandante della nerf, la sua agenda personale è quello di ricongiungersi a sua moglie, cioè ovvero la mamma di Shinji. Poi abbiamo Asuka. Scusate, ma io non riesco mai a ricordare il suo cognome perché è un po' complesso. Quindi mi, affi mi affido alle mie note, Asuka Langli Shoryu mm. Semplicissimo, comunque mm. um, Asuka è in parte giapponese e in parte tedesca. Infatti, lei si vede che una delle volte che entra e leva 2 che è la sua unità, eh, lei parla in, te in tedesco, ovviamente il doppiaggio fa col tedesco un po' okay, italiano. Un po' così, sì. una cosa in autoguten, ah, si sì, è giunta no, una cosa no. fa il guten Thug! Eh, è qui, è in fatto male. <ride> e poi abbiamo il pilota dell'Evangelion 00, Ray Ayanami. No, no, io lo so cosa no. Cosa? cosa? Non è quella degli enta che ti guardavi? Beh, forse sì, forse è quella degli enta che ti guardavi, ma non è quello, cioè, nel senso. Eh, è lei. Giusto? <coughs> Questa è una tosse finta. Quindi... Ci abbiamo a Rei, a Asuka, che sono rispettivamente... Ma Rei non è detto chi è fondamentalmente, a parte essere il pilota... Non si hanno informazioni su Rei. Ah, è solo il pilota. È, il, pilota è una ragazza, pilota. anche piuttosto buona, che cinci Shinji per un piccolo incidente le, le tocca la testa E ha gli occhi rossi. Ha gli occhi rossi è praticamente, non c'è molto da dire perché lei parla poco, una cosa che si può dire è che lei ha un'affinità particolare con il Gendo Ikari, a differenza del figlio che non si c***a. Una cosa che mi sembra di dire è che Rei Ayanami è definito come la first children, cioè la, la prima selezionata a pilotare Eva. Asuka è la second children, Cinci, Pappamolle e il Third Children. Poi abbiamo Katsuragi, comandante dell'operazione della Nerf, quella che manda a pilotare i ragazzi, che poi viene promossa col grado di maggiore. E ha un animale domestico in casa, che c'è di sbagliato. L'animale domestico si chiama Pen ed è un pinguino. Ah! Un pinguino domestico. Si. Sì. Si. Si. Vuoi fa... sventura. Che si fa la doccia? Ti vuoi sventura. Un altro personaggio secondario degno di menzione è Kaji Ruoji, che è praticamente... Scioglilingua. Non lo so se non scioglilingua. È un personaggio che è molto ambiguo, però alla fine è per smascherare quali sono i piani nascosti della nef della zele, perché una cosa... Che lui vuole che loro vogliono capire è una volta che la minaccia degli angeli è, è terminata, la Zela, e quindi la Nerf, cosa vuole fare degli Evangeli? Alla fine ha un esercito di, di, ma di macchine che ha poteri divini, infatti, alla fine lui scompare. Muore, lasciando un messaggio, lasciando messaggi da Dio a cazzo, perché loro, quando erano più giovani stavano insieme. E eh, perché questo personaggio è degno di menzione? Perché si trova. E si vede nell'anime. Cioè, meglio non si vede, ma si sente. Che... Poi praticamente lui ci prova un po' con tutte. Ah ma ci prova, non come ci prova Brock di Pokémon. Ci, ci prova, prova sempre. A... E ci serie. riesce. No, non no. ci riesce con le altre. Semplicemente perché ogni volta Katsuragi fa una, scenata, una scene una di gelosia. E il tuo momento, trivia! Trivia! Sì, così finalmente verranno chiariti i miei dubbi. Lilin, chi sono i Lilin? I Lilin. Lilin è il diciottesimo angelo. Ah. È la razza umana. Ah. Noi siamo il diciottesimo angelo. Ah, quindi tutti quanti gli uomini sono lili. Lilin? Certo. Infatti in teoria tutti gli uomini avrebbero la T-field. Che so che non lo riescono a sviluppare? Perché sono troppo stupidi. Però in teoria lo hanno tutti gli esseri viventi. Per questo, quando loro si a agli Eva, hanno un campo di forza maggiore. Ma questo è perché non ti interessava. E un'altra cosa che voglio dire: è che, come dicevo poco fa, Neochiesi Evangelion è un, un, un anime psicologico. Vengono trattate diverse tematiche psicologiche, tra cui, per esempio, Shinji Kari, non so del cagasotto, ma ma a disturbi della personalità quando l'autore ideò il personaggio di Rea Ayanami lo voleva fare come un personaggio schizofrenico ci sono diversi riferimenti alla religione alla cultura ebraica alla cabala al labbro della vita a, a, a tutto a tutto e di più ragazzi io psicologia devo tagliare qua da psicanalitica tutto c'è tutto, cioè, tutto. l'unica cosa brutta di noi che siamo vanno nel di finale Beh. in cui alla fine il piano de, per il perfezionamento del razzo umano viene applicato tutti i per tutti noi, si mettono all'interno di Lilith e, e si vede infatti gli ultimi due episodi sono molto introspettivi in cui si vedono tutti i personaggi principali tra cui Shinji e Asuka che fanno meno monologhi interiori, eh. fanno in realtà, so, sono, non sono in monologhi ma sono, ci parlano di dialogo. Mila. È un dialogo, ma fra loro stessi lo, c'è cioè Shinji e il suo alter ego, oh, e Asuka che... è la ah, sua alter no. ego. È un più o meno, non voglio dire una stupidaggio, più o meno quello che succede in Signore dei Anelli con Smigol. Sì. Mm -hmm. sì. sì la scena finale di evangelio non si vede... Chiamano problemi di personalità. <ride> esatto, è tipo essere un double ganger. <ride> non è un double ganger perché non è... Non sono due persone, è lui che parla con se stesso perché fa introspezione, quindi semplicemente bipolarismo perché praticamente il piano per il perfezionamento dell'umanità dell viene attuato, lo fanno Anzi, tutti i Lili, le nostre anime, vanno all'interno di Lili. C'è tutto questo dialogo di cinci che dura due episodi, due episodi allucinanti. In cui alla fine lui dice, lui dice qualcosa della serie, ah, ho capito. Mi devo fidare degli altri, eh, una cosa di questo tipo. E finisce che tutti gli altri personaggi, tra cui il pinguino, batte, bravo, congratulazione. Vabbè io sapevo anche che molti personaggi, molte cose che riguardano principalmente i drammi interiori, si rifanno anche all'autore stesso. Certo, io... ma questa ah, cosa l'ho schippata. Proprio... Che... Sì, che appunto, eh, c'è tantissima autobiografia dell'autore, tantissima. L'opera, il fatto che lui ha passato anni di depressione, quindi c'è tutto nell'anime praticamente. Passiamo alle cose importanti. L'ultimo trivia e poi prima di passare al quiz. Poiché gli ultimi due episodi sono delle... C***e, hanno rifatto gli ultimi due episodi, quindi l'episodio 25 primo e 26 primo, che sono il finale alternativo, e sono stati messi in un A.V. e chiamato The End of Evangelion. Che a me è piaciuto da morire A me è piaciuto da morire Prima di passare al quiz vorrei dire questa cosa Loro sicuramente avranno preparato delle domande p***e. ripeto che so, questo che Non è, è un Della mia infanzia non, eh. non, non ho la presunzione Come è stato per esempio per Under Under Di poter sforare e vincere Mi impegnerò Quindi non siate cattivi e eh? Quiz!